Buonasera, benvenuti, sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario, un'altra puntata di Restart, la seconda, grande successo per la prima puntata, grandi ascolti sia in, sul canale scale 810 e in streaming www.welltv.eu, ma soprattutto poi sui social, ma passo subito la parola, non sono solo, abbiamo visto però, attenzione, le parole che scorrono sulla sigla, la parola che mi piace questa sera è ripartenza. Do la parola alla star della, della puntata. Buonasera Hilda. Buonasera Maurizio, buonasera a tutti i nostri telespettatori da casa. Grazie per la star. Ma, eh, ma I social parlano chiaro, Instagram, LinkedIn, sei, sei tutti molto... Molto gentili, ringraziamo tutti quanti, grazie ancora. E seconda puntata Maurizio. Seconda puntata, chi abbiamo ospite oggi Hilda? Il gruppo Industries Buffoli. Bene e Ovviamente, facciamo un passo indietro, sì. il tema della puntata sono le macchine a controllo numerico. L'azienda è del Bresciano, quindi nei nostri paraggi. E diamo il benvenuto al dottor Francesco Buffoli e all'ingegner Edoardo Buffoli. Buonasera. Buonasera. Grazie, grazie di essere qua con noi a parlare di ripartenza e di passione. Perché avete negli occhi questa parola qui, la passione si vede che, che trasmettete questa cosa qui. Positività. In questo periodo che è complicato, lo sappiamo per tutti, e mi piace avere delle aziende che hanno questa scintilla degli occhi. Guardate la, la camera e date anche questo segnale con gli occhi Positivi. alle persone di positività. E passione e creatività sono proprio due parole che noi usiamo molto nella comunicazione. Anche se siamo un'azienda meccanica, proprio quello è il taglio che vogliamo dare. Innovazione, passione e creatività. Ha già fatto la proposta. Ha, ha già fatto Ha descritto la l'azienda. possiamo andare a casa, <ride> <ride> ha già fatto la Ha descritto l'azienda. Bene, bene. Molto bene. Io direi di partire subito con la domanda che abbiamo subito per Esatto. La vuoi fare tu, Maurizio? No, gliela tu, falla tu, falla okay. tu. Ok. Allora, la situazione nel mercato Qual è attualmente? La facciamo ad Edoardo. Però prima del mercato loro volevano questa qui, perché dopo la regia mi picchia. Gruppo okay. aziendale. Gruppo gruppo Va bene, facciamo un passo indietro ancora. Sì? Parliamo del gruppo aziendale. Sì. Allora... Beh, Buffoli Transfer, che è l'azienda diciamo, da cui è nato il gruppo delle camera, sì. Telecamera, sì, sì. <ride> l'azienda è nata sostanzialmente nel 1958 come Buffoli Transfer Spa, è ancora l'azienda principale del gruppo. Dove siete? Dove Siamo siete? in via Stretta 40 e poco sopra in via Ferrini, a Brescia, zona San Bartolomeo, il quartiere dove stiamo. Eh, la, il gruppo Buffoli Industry si è sviluppato a partire da Buffoli Transfer, e eh, si è sviluppato con una sezione automazioni, una sezione che chiamiamo buffoli meccanismi che fa il, le revisioni dei macchinari ma fa anche dei componenti dei macchinari, la buffoli transfer non l'ho detto all'inizio, proprio fa le macchine transfer che sono le macchine dove Brescia è la capitale del mondo. Cioè Brescia esporta nel mondo e realizza le migliori macchine transfer, cioè macchine dove ci sono tanti mandrini che lavorano contemporaneamente. Parliamoci chiaro, Lida, la meccanica sta trascinando l'economia bresciana, sta muovendo all'insù anche come percentuali di export e di vendita. È il cuore di Brescia. Sicuramente, sì, è uno dei cuori principali. Uno dei cuori principali di Brescia. Poi dopo la meccanica e, e, e la, le, macchine, le macchine sono quello che danno anche il supporto alla, alla produzione meccanica di Brescia per cui il settore macchine è quello che in realtà è, è come dire la base di quello che può adesso la dico, è eh, il motorino di avviamento del, di tutto il meccanismo per, economico sì, infatti sì. tante volte si dice quando parte la macchina utensile vuol dire che dopo parte bene il mercato è il fatturato eh, sì. quello è, di il è il fatturato scusate ho detto una parolaccia il fatturato ho detto una parolaccia. è indispensabile altro che parolaccia Comunque il gruppo Buffoli Industries stiamo sì. tornando su quello, ha avuto dei recenti sviluppi anche ad esempio acquisendo delle quote di una società che produce a Brescia e con noi macchine di stampa 3D, abbiamo filiali negli Stati Uniti, in Cina abbiamo la partecipazione di un'azienda cinese, diciamo in questo modo abbiamo strutturato un qualche cosa che eh, effettivamente è... È cresciuto molto rifatturato, oggi produciamo circa. In tutto il mondo. Vi ho chiesto prima le due anime che sono qua presenti dell'azienda, l'ingegnere segue la parte tecnico-commerciale tecnico -commerciale e lui si vede che parla di soldi, si vede che lui è... <ride> si vede già subito che parla di soldi. Ma è importante questo aspetto qui perché mi affascina, abbiamo una partecipazione in un'azienda cinese, non il contrario. Sì. Non il contrario. È una... È una bella storia anche questa cosa. È fondamentale cosa. per essere sul mercato cinese, perché col cinese ci vuole che deve parlarci il cinese. Certo. Noi europei non riusciamo a entrare nella loro mentalità. È vero. Però i cinesi hanno bisogno della nostra tecnologia, perché è una tecnologia sviluppata negli anni, difficile ancora da eseguire per loro, quindi questo secondo me è un grosso connubio, va bene le due aziende perché riescono a seguire bene quel mercato. Un equilibrio, insomma, certo. un equilibrio tra il dragone cinese e noi per sì. riuscire a convivere in questo mercato che è complesso non l'ultimo, anche durante la pandemia è stato molto utile perché la pandemia ha bloccato tutti i voli quindi non si poteva mandare i tecnici in giro per il mondo e quindi poter spedire le macchine dall'italia in modo tale che l'azienda cinese le installasse in modo autonomo è stato un grande successo altrimenti bisognava lasciare anche negli stati uniti siamo riusciti ad avere lo stesso utilizzata. questo quindi cioè... ah, le filiali ci hanno permesso di installare le macchine exact. semplicemente con una grossa connessione di dati. Diciamo, certo. sì no ma proprio con un grande lavoro di, di videoconferenze esatto, cioè esatto. di, di, di, di, video... di Industry 4.0 fra noi e loro video call quindi. e siete riusciti a fare questo passaggio comunque di formazione Sì, no, perché non, non avevano problema. non avendo visto le macchine che per un, un tecnico passo. è difficile se non hai visto la macchina e riuscire a montarla il tecnico cinese guidato dall'italiano parlando in inglese o con WeChat e il resto, e tramite i mezzi ovviamente a disposizione dell'informatica, ha permesso praticamente di mettere in funzione la macchina persone che non avevamo mai visto, dai lati eh, opposti del mondo, cioè l'Europa in mezzo, andando verso est sulla Cina e verso il nord. Verso certo. Quindi avete reagito alla pandemia in questa maniera qui? Eh sì, perché il problema è che non puoi mandare i tecnici in giro, c'erano le macchine bloccate non potevi installarle, e questo secondo me è stato un po' il successo di avere le filiali localizzate. Certo. Questo è, è un passaggio una, in più comunque. Anche per gli imprenditori che ci stanno ascoltando, per questo modello potrebbe essere di ispirazione per qualcuno perché, lasciando perdere, che diamo un calcio a questa pandemia, spero presto. Certo. Ma questa cosa qui fa vedere la reattività degli imprenditori la adattarsi alla situazione sì. Sì. seppur con un vento molto avverso. prendiamoci sì. chiaro: perché ah, è un beh, vento certo. molto avverso, sulla sì. pandemia non la tocchi, non la puoi gestire, non la puoi. Eh, eh, in un angolo ma così avete messo in un angolo anche la pandemia complimenti, e eh, non è poco eh. le macchine sono un po' diverse quelle che vengono normalmente installate in Cina o comunque in Asia in Europa, in Italia, negli Stati Uniti ci sono delle filosofie produttive proprio da parte dei, dei vari stati diversi ad esempio l'Italia chiede molto macchine molto molto flessibili perché il personale è preparato anche a gestire una frequente di delle macchine. In Cina la macchina di solito è una macchina ancora di concezione ad alta produttività. Eh... Dottore, la fermo un attimo, è ingegnere, ingegnere. <ride> ma questo è diavolo di macchine. Okay. Io non lo so, sono ignorante. Cosa fanno? Cos'è che fanno? Cosa fanno, ingegnere? Uh, la macchina transfer è una macchina nata per produrre in alti volumi. Cioè, è impensabile oggi produrre 15 o 20 milioni di pezzi con le macchine tradizionali. Ma che pezzi sono? Che pezzi? Sono esempio. pezzi di piccole e medie dimensioni che si trovano o nel campo della raccorderia, valvolame, che era ah, un la po' la parte... Esatto. Esatto qua. Sì, lì è l'ufficio tecnico, dove queste macchine, dicevo, vengono progettate in ufficio tecnico e producono soprattutto pezzi per raccorderia, valvolame, che era un po' dove era nata la macchina transfer. Poi si è evoluta, grazie al fatto del sviluppo della tecnologia elettronica, anche produrre pezzi per l'automotive... Pezzi anche per gli elettrodomestici, per, elettro per la pneumatica, gli stessi, ad esempio, adesso sì. delle ultime, abbiamo, fatto, abbiamo consegnato varie macchine in, in est asiatico proprio per fare componenti per le auto, per sì. le sì. macchine sì. per sì. i sì. macchinari, cioè anche però, l'ingegnere è nel backstage prima. Sì. Eh, che c'ha un cliente che ha prodotto tanti bulloni. Allora, ci sono queste macchine, un cliente che nella sua vita, nei suoi vent'anni, ha prodotto tanti dati che se uno li mette in fila può andare da qua fino alla luna. Per dadi, idea, dadi, per... dadi per raccorderia, eh, quindi ad andare da qua fino alla Luna ci sono un po' di chilometri. Sì, ecco, sì, direi. Non, lo so, non lo so, non mi fate il testo, dopo dopo, so, no, so, no. Non, so, non so se tutti questi dadi sono sulla Luna o sono sulla Terra. Perché... La quantità è quella. Ci sono molte macchine, ad esempio, che hanno produttività come queste, per dadi, che sono anche sotto secondo. Cioè, un pezzo viene fatto in meno sì. di un secondo. Un pezzo sì. in meno di un secondo. Sì sì. sì, sì, abbiamo addirittura una macchina per fare dadi che fa 12.000 pezzi. Sì, 12.000 pezzi ora. 3,4 secondi a pezzo. Mamma mia, impressionante. Che impressionante. numeri sì, sì. pazzeschi. Numeri pazzeschi, però... Abbiamo un altro, subito un'altra domanda. Che, che per... Quella che ho fatto prima sì. per sbaglio, diciamo. La no, situazione... Non si sbaglia mai, tu, tu, non sbagli, <ride> tu non sbagli. La situazione attuale sul mercato. Ah, il, mercato eh, il mercato italiano è un mercato che secondo me in questo momento sta andando bene perché c'è stato un. Ripeti, sta andando, sta bene, andando bene, bene, sta andando bene, bene il mercato bene, italiano sta andando bene. bene. bene un po' per l'industria 4.0 perché c'è questo finanziamento. Un po' perché le aziende italiane hanno eh, intenzione di investire per aumentare la produzione, in parte anche dovuto al fatto che la pandemia ha riportato localmente la produzione del, del prodotto. Cioè, prima si faceva molto in, in farista e veniva portato in Europa e negli Stati Uniti d'America, adesso l'America produce per il mercato americano, l'Europa cerca di produrre per il suo mercato e la Cina, ovviamente, è, è l'unica indipendente che ha un grande mercato che produce per se stessa. E quindi i mercati che adesso si vedono andare sul mercato italiano, il nord Europa, l'Europa e un po' gli Stati Uniti. La Germania invece, che è stata un po' la locomotiva trainante precedentemente, adesso è un po' in fase di stallo. Quindi abbiamo fatto un discorso dell'economia dell globale esatto. con le macchine, abbiamo fatto un viaggio esatto, sì. dal punto di vista economico con le macchine. Sì. Hanno detto due cose importanti, la Cina produce per il suo mercato, esatto. non più per l'export, per il esatto. suo mercato, ha parlato degli Stati Uniti che sono in ripresa perché si sì. comprano le macchine da voi, sono segnali importanti per noi Italia che gli Stati Uniti ripartano. Ah, sì, sì, certo. Ci ha parlato della Germania che si è in un attimino in stallo perché l'Automotive in Germania ha riconvertito tutto, dalle da, da linee produttive? O no? Sì, è vero, l'Automotive si è un po' bloccata, non ci sono nuovi progetti per quanto riguarda il motore endotermico, tutti i progetti sono ormai sull'elettrico, anche se di vendita in giro non ce ne sono ancora gli altri. Però di elettrico se ne parla tantissimo. Esatto. Eh, Beh, ormai ormai <ride> se, ne parla, se ne parla tantissimo. Nel 2020, se ne parla... Ma, però, ad esempio, ad esempio, oggi abbiamo parlato di pezzi dell'airbag che non è che cambia fra macchina elettrica e macchina tradizionale, e i pezzi dell'airbag, si parlava oggi, 33 milioni di pezzi. Accidente, e qui cosa stiamo vedendo? Questo è un video che fa vedere un po' le nostre specialità, eh, in quale sempre stiamo facendo vedere che fra le ultime i prodotti realizzati c'è la macchina che lavora anche pezzi molto piccoli, qui entriamo in concorrenza con i, con i costruttori svizzeri, qua si parla anche di pezzi di pochi millimetri. E sono eh. macchine da filo che hanno la particolarità che sono tutte a controllo numerico, mentre tradizionalmente questa tipologia di macchine era tutta a, a camo meccanica. Quindi queste sono macchine a controllo numerico che permettono di produrre pezzi di piccole dimensioni partendo da... Lavorano da un filo metallico, quella bobina che si vede in vero è un filo metallico. Conosco una bellissima azienda della Bassa Bresciana che produce il filo. Ah, ecco. Che questa che è questa invece fa vedere una macchina in cui invece all'opposto qua andiamo su pezzi anche di taglia abbastanza importante, tipo diametro barra 60, 70, 80 mm ma anche lunghezza fino a 2 metri per cui è proprio la gamma che si è estesa moltissimo in quello che facciamo da, da pezzi di 2 mm fino a pezzi di 2 metri Però le parole vengono sempre supportate dai fatti che la regia si mi dà una mano a quella immagine di colore rosso che ci dà i dati della ripresa economica che mi dicevi dottor sì, prima. ha dato oggi dei dati su una buona ripresa soprattutto degli ordini italiani però forse eh, l'idea era di andare avanti su questo video ah, perché... vedere, che ha fatto, ha fatto vedere che siamo specializzati sulle lavorazioni a secco sì? che è molto importante oggi per il tema ecologico ah quindi sì. l'ESG è molto importante. No, ci sono delle aziende che ricevono degli incentivi per produrre senza liquidi contaminanti che per esempio anche in Europa è un tema molto sensibile, in Cina no, non gli interessa perché si può inquinare ancora ed è uno dei più grandi inquinatori del mondo. E abbiamo parlato nell'altra puntata, il tema dell'investimento in aziende, environment, governance e dal punto di vista della sostenibilità, certo, certo. quindi il ciclo di vita dell'azienda eh, dell e di del, tutto quello che è intorno all'azienda è molto importante e i fondi di investimento per parlare di BlackRock, ad esempio, un grosso fondo di investimento americano, investe solo in aziende che hanno questi principi che ci state dicendo voi. Qui sul video volevo far notare che qui si vedono alcuni pezzi fatti per l'automotive e i tempi cicli per cui i tempi ciclo di diciamo da 2 secondi a 10 secondi per fare dei componenti anche molto importanti per l'automotive come ad esempio questo che è un pezzo che si lavora a pezzo rotante questo qua è quello più piccolino dopo ne vediamo uno grande che... quindi nelle nostre macchine abbiamo questi pezzi, questi, questi pezzi qua nelle nostre macchine abbiamo sì, e questi pezzi... qua sono praticamente i variatori di fase o i sensori di, di pressione all'interno del motore Ah. però l'automobile è fatta di tantissimi pezzi piccoli la parte del motore ah. endotermico è tanto ma ci sono anche tutti i pezzi per l'aria condizionata e il raccordo del freno Puzzle. è un puzzle eh. sì, sì, sì. se consideriamo quanti pezzi sono dentro nella tua vettura la precisione è uno degli aspetti fondamentali delle nostre macchine qua si vede un, un mozzo ruota eh, realizzato per eh, aziende diciamo, francesi e anche eh, eh, giapponesi e si vede che abbiamo tolleranze di pochi micron Quindi, però, vedi, vedi ci stanno dicendo che vendono addirittura gli svizzeri ma anche i giapponesi che fanno della precisione il loro stile di vita. Un diciamo pezzo di passo di Nissan, ad esempio, sui sud della Nissan. Ah, Però è un orgoglio quello che io quando giro il mondo e vado ne, nelle varie aziende, che sia in Giappone, Stati Uniti, Cina, si trovano tanti prodotti e macchinari costruiti in Italia e molti vengono da Brescia. Bella questa cosa qua. <ride> è... è bello il fatto che io, tutte le volte che vado in Germania, e dico, io oggi ho visto in Germania più macchine transfer prodotte in Italia oh, che no. automobili. Perché per strada, <ride> purtroppo, si vede in questo momento pochi automobili certo. però, e le aziende che visito sono piene di macchine <ride> trasportali. Possiamo fare questa battuta qua, che se alziamo il cofano di una macchina, dentro c'è una parte della produzione di Brescia. Sì, in quasi sì. tutte le macchine. quasi tutte le macchine sono pezzi prodotti ormai con la tecnologia nata qua a Brescia. Prodotti a Brescia i pezzi o prodotti a Brescia le macchine che fanno quei pezzi. Quindi voi producete le macchine e poi ci sono quelli che quasi fanno quelli che pezzi. i pezzi. Sì. Quindi è, una bellissima, è un bellissimo film rouge, un bellissimo racconto del territorio, le parole ripartenza e passione, stanno trovando la loro connotazione nei fatti, nelle macchine, nei pezzi e nel fatturato, torno sempre lì, perché è importante Punto parlare… Punto principale. Di... Però, tornando all'industria 4.0, un piccolo focus ad esempio per le aziende che ci stanno ascoltando, la legge Sabatini, per quanto è, coll è collegata legge alla legge 4.0… Se sì. sono già stati consumati migliaia e migliaia e migliaia di euro, affrettatevi a fare un'analisi di quelle imprese perché è un valido supporto, è una vecchia legge rivisitata, rivisitata che dà un buon abbattimento del tasso e dà un buon volano dal punto di vista finanziario per quanto riguarda le imprese. Quindi la legge Sabatini, la nuova Sabatini sì, per sì. le imprese.. Collegate queste parole da concretezza anche ai flussi finanziari di un'impresa. È una parte dello slancio anche dell'attività italiana, dell'acquisto dell di macchine utensili in Italia. Okay, esatto, partita. anche che perché. In Germania non c'è, in Italia non voglio Italia. assolutamente fare polemiche, però, l'industria 4.0 cambio di governo l'avevano un po' pasticciata, diciamo mm. così, l'avevano un po' fermata, poi si sono accorti che se togli questa cosa che funzionava bene per le aziende. E quindi sono tornati sui loro passi. Anche perché l'Italia è il punto di produzione in Europa, è la Cina dell'Europa, noi produciamo per tutta l'Europa. Noi siamo i cinesi dell'Europa. Esatto. Bella questa Comunque cosa. aver fatto la legge sull'industria 4.0, non solo ha trainato eh, gli investimenti italiani, ma ha anche fatto parlare nel mondo dell'Italia come un leader nell'industria 4.0, che non sarebbe stato. Perché in realtà è solo fatto di dire che in tutto il mondo sanno che l'economia italiana era ripartita sull'onda di una legge su Industria 4.0, ha messo Industria 4.0 come dire appinata al mondo Italia. L'ex ministro Calenda aveva visto giusto. Su visto bene, bene su questo. Aveva visto bene questo perché parlava anche la lingua delle imprese, perché bisogna andarci in fabbrica, bisogna sporcarsi le scarpe con l'olio che c'è nei centri di produzione e capire cosa come questi due imprenditori qua sono qui a raccontarci. Il video si è visto poco fa, un, due belle fotografie di una macchina partita recentemente, sì. eh, si vede la dimensione, di questa qua è solamente metà della macchina, sono 100 ah. tonnellate una macchina e che camion, mamma mia che, che, che trasporto qui, c'è una c'è sì, un, anche l'altra fotografia che si vede la gru da sopra, sì. mamma mia, dove è andata questa? Se Questo va, in Corea, va in, Corea. in Corea, sono un impianto da 100 tonnellate, quindi c'è un, un po' di tecnologia che siamo usati. Abbiamo in... messo in una nave ed è partita per la Corea. Queste sono 12 torni messi insieme sono una 12 macchina, macchina, più torni in una altre operazioni, nave. ma c'è cioè una. È una macchina che praticamente rimpiazza quasi una parte completa di uno stabilimento. L'avete dovresti... fatta voi. Sì, è una macchina che l'uso ma sono... è completamente... facciere no, di orgoglio. <ride> Questa è una macchina che, devo dire, anche quando Edoardo l'ha venduta, io ho detto ma ah, siamo sicuri veramente di farla. Ma è un ingegnere. No, è no, veramente una, una cosa completamente nuova. Allora quella, quella macchina me la sono vista in aereo, mentre in aereo che dormivo, eh, <ride> mi sono immaginato la macchina nell'aria e dopo... E, e la vediamo lì adesso. E, e portarla, diciamo, da, da, da, dalla dall'astrazione dell'aria, portarla direttamente sul terreno e realizzarla è stata una bella e impresa. E venderla ai coreani. Sì, vendere ai coreani. Sì. Sì. Cioè, questa roba qui mi, mi emoziona. Sì. <ride> Abbiamo venduto una macchina così ai sì, coreani. Perché qua si tratta di una delle aziende più importanti nell'ambito automotivo. Immagino, immagino. Facciamo un supporto ruota in meno di 5 secondi. Considerando che si fanno 100 milioni di autoveicoli, ci sono 4 ruote, ci sono 400 milioni di supporti ruota ogni anno da fare. E lì ci sono sia record. elettrici che... tempi record. Miei. Mi sono perso, mi sono perso. Mi sono fatto un tempo record quando abbiamo fatto quel mozzo ruota, eh? che dicevo prima, in 12 secondi. Questa macchina addirittura l'ha portata a 5 secondi. Record e record, Perfetto. quindi ah, avviso, ottimo. Avviso un attimo la regia che abbiamo eh, in filmato, perché abbiamo delle piccole incursioni nella nostra trasmissione. Abbiamo la dottoressa psicologa del lavoro, Agnese Scappini, che ci manda dei piccoli video, per, perché molti imprenditori sono soli al comando, la psicologia è molto importante per i collaboratori, ma anche ah, per l'imprenditore stesso. Quindi ci aiuta con questi piccoli video. sempre più importanza la sta assumendo la psicologia ambientale connessa alla psicologia del lavoro. Gli studi della International Workplace Study Program della Cornell University raccontano come la qualità dell'ambiente del luogo di lavoro sia strettamente connessa alla produttività del lavoratore e soprattutto quindi tanto più l'ambiente è un buon ambiente tanto più la produttività sarà migliore e la qualità dei rapporti che il lavoratore intesta in quell'ambiente saranno certamente migliori. Quindi studi areati molto luminosi con un sottofondo ad esempio di eh, suoni naturali come il cinguettio degli uccelli, il rumore delle piante, eccetera, sono alla base di una produttività migliore. 60 secondi di psicologia del lavoro termina qui e vi aspetta la prossima puntata. Allora, ringraziamo la dottoressa Scapini che ci dà sempre queste piccole pillole, la trovate su Instagram e su LinkedIn, 200.000 follower alla dottoressa no. per quanto riguarda il, suoi, le sue pillole di, di, di psicologia, la ringraziamo sempre. Ma do subito la parola a Hilda perché il tempo sta volando. Sta volando. Abbiamo un'altra domanda: Lampo sì? la facciamo al dottore? Quali tipologie di profili state cercando all'interno della vostra azienda? Quanti siete come collaboratori? Come gruppo? Allora è diventato 160 persone, adesso globalmente. Caspita, sì. eh, un bel gruppo corposo, diciamo. Sì, è diventato un gruppo abbastanza significativo. Si crede. <ride> Eh, la ricerca del personale è orientata, ecco qua la slide da alcune delle figure, le figure principali che però sono richieste in questo momento sono quelle che, le figure che installano macchine, eh, perché le macchine diventano sempre più complesse, più lunghe le installazioni e quindi eh, è una, un personale che vogliamo ancora implementare in azienda, e, i tecnici per la robotica, e eh, i progettisti dove possono candidarsi dov'è che possono candidarsi vanno sul sito www.buffoli.com c'è la sezione jobs e compilano già con l'inserimento del, del curriculum così mi rimane nel database anche in una ricerca successiva bello questo. quindi notizia positiva lavoro stiamo parlando di opportunità di lavoro qua sul territorio di brescia quindi stiamo cercando chi installa le macchine poi sì chi fa assistenza e chi le progetta, magari chi le progetta, che può dare una, una mano all'ingegnere per la progettazione. Esatto, per li tra... mandiamo tutti ai 10.000 metri? i 10.000 metri non lo so, teniamoli un po' più bassi, perché magari <ride> è meglio che facciano le cose Con giuste. L'ingegnere che... vedo che ha già la sua squadra lui. Esatto. ha già la sua squadra, complimenti per, per anche questa propositività, nel senso di dare un segnale positivo all'economia e dare... La ricerca di personale sul territorio specializzato e poi lo formate voi anche? Eh, sì, lavoriamo sulla formazione, anzi abbiamo un progetto sulla formazione eh, che vogliamo sviluppare, in particolare in collaborazione, e questo non l'ho ancora detto, in, con un consorzio cui abbiamo, che abbiamo collaborato a fondare recentemente, eh, che è un consorzio che si chiama Human Economy Alliance, cioè sostanzialmente l'economia attorno all'uomo, per cui la formazione è uno degli elementi, ma anche tutto ciò che eh, è a che fare con la sostenibilità ambientale. L'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci esatto. è, si ritrova lì dentro. Nel nostro ingresso dell'azienda si vede proprio l'uomo vitruviano di Leonardo che da Vinci. Che strano che abbia citato questa cosa qua. Insieme che strano <ride> che abbia citato questa cosa, ma ricordiamo l'aspetto positivo che ci stanno dicendo loro. Molte aziende stanno creando questi consorzi per sopperire alla mancanza di personale che viene dagli ITS. In Germania, in Italia 8.000, in Germania 80.000, queste sono le proporzioni di, di ragazzi, quindi non è vergogna andare a studiare l'ITS, c'è lavoro immediato, c'è ricerca che se le rubano le aziende, quindi non è un segnale che diamo ai giovani, andate a studiare l'ITS, dopo la formazione la fanno in azienda. Cos'è questa cosa qua? Ah. Questo... Vuoi descriverlo tu questo video? Beh, questo è un uh, giunto cardanico che viene utilizzato nel movimento terra, è una macchina particolare flessibile per la produzione eh, di giunti in acciaio, eh, questa tipologia è dotata di un sistema di carico automatizzato dal robot che prende il pezzo, lo carica, lo scarica. Progettato da noi e realizzato da noi con la parte automazioni. È tutto integrato nel, nel pacchetto che possiamo fornire e la macchina è dotata ovviamente di sistemi particolari per la presa a pezzo e la lavorazione con il cambio utensile eh. è una macchina per produzioni flessibili in quanto qui non è importante tanto il tempo ciclo è importante la possibilità di coprire un'ampia gamma di prodotti abbiamo ancora una manciata di minuti ci vedono in tutto il nord europa fino agli emirati perché siamo su sky poi in streaming e dappertutto Quindi eh, stiamo trasmettendo anche questa positività non solo sul territorio bresciano italiano e lombardo ma siamo col video ovunque perché il video è importante per comunicare, vero? Assolutamente, infatti colgo l'occasione per ricordare i nostri social, ci trovate su Facebook alla pagina Restart, oltre la crisi, il plasti italiano, su Instagram potete contattare direttamente il nostro educatore e consulente finanziario Maurizio Poli e su LinkedIn alla pagina Your Solution SRL. Colgo l'occasione per ricordarvi anche il nostro sito internet wwwyor solutionit Beh, devo dire che è bravissima. Io mi stavo scordando a questa parte, per fortuna, che c'è l'equilibrio della puntata. I social sono fondamentali sì. anche per l'azienda per farsi conoscere, per incrementare i contatti. Diglielo, diglielo. Quindi seguiteci anche voi in modo tale da rimanere aggiornati. Su LinkedIn c'è anche Ilda, se volete saperlo. già ah, me l'avete la chiesto quei messaggi. Il numero di cellulare della dell'Ilda non lo darò mai. Ecco questa cosa. E anche noi ci siamo conosciuti su LinkedIn perché ovviamente certo. permette di connettere certo. le professionalità. Tra persone intelligenti, tra persone valide come la vostra ben, azienda che abbiamo avuto ospite qua a Restart. L'ultima cosa. Il sito, vediamolo: un numero di telefono, qualcuno che volesse parlare. Beh, una mail, direi: il più comodo è dare www.buffoli.com.it. Sì in realtà anche e così via, comunque <ride> quello è il nostro sito, lì ci si può, ci può, ci si può facilmente contattare. diciamo, Quello è il, è il modo migliore per contattarci, sia per il lavoro che per la ricerca di lavoro, sia per richieste di macchinari. Perché no? Perché non è anche vergogna. Tre, ecco, diciamo, nel gruppo direi altro sito interessante, www.3dlinietta. Delmeno. Delmeno, ok? Esatto, evolve.com <ride> per le stampanti 3D e i servizi di stampa 3D e www.electroengineering.it per eh, la parte, della, della parte del gruppo che eh, realizza invece PLC, CN, cabine elettriche. Sì, perché è una parte importante che non facciamo solo la macchina, ma facciamo sia tutta la parte elettronica, il software e tutta anche la parte di, di movimentazione della macchina. Io devo salutare, a te, i saluti, a te i saluti. Vi ringraziamo per essere stati qui con noi e vi diamo appuntamento mercoledì prossimo alle 18.30 Quindi un importante saluto di Hilda. Un abbraccio a tutti, grazie a Buffoli Transfer con noi. Grazie, grazie. ancora, grazie, grazie. grazie mille. Grazie.